Vi voglio mostrare questo fantastico libro che è enorme da parte dell'azienda Familium e praticamente va a descrivere il nostro albero familiare, è un libro appunto per ricostruire la genealogia e scrivere la storia della famiglia. Infatti possiamo vedere che è un regalo utile per la nonna, il nonno, semplicemente anche per i nostri bambini, così che possono comunque porsi delle domande, e scoprire i nostri antenati, che lavoro fare facevano e appunto scoprire il passato dei nostri antenati è davvero bello perché è un libro comunque destinato a questa ricostruzione della famiglia. Infatti, guardate com'è è gigante. Allora, e vediamo qui: vabbè, un regalo perfetto appunto per la nonna e il nonno, perché loro sanno di più eh, dei nostri antenati. Il nostro albero familiare bellissimo. Infatti qui già si può appendere la foto della famiglia Nome di lui e nome di lei Lui e i suoi genitori Poi c'è lei e i suoi genitori Poi comunque della nonna, del nonno Il luogo di nascita Il lavoro che faceva Dove andava a scuola Insomma sono tutte delle informazioni interessanti Che poi i nostri eh, futuri figli Andranno comunque a leggere E si divertiranno un sacco Andranno a scoprire tutto Appunto il nonno paterno quindi andranno a scoprire tutti i loro antenati, cioè è una bellissima cosa ma anche un bellissimo regalo per i nonni che si divertiranno anche loro a poter scrivere eh, tutto ciò che facevano da piccoli, appunto dove vivevano durante l'infanzia, quindi a sbloccare dei ricordi eh, che anche ovviamente c'è chi ha la bisnonna ma c'è chi purtroppo non ce l'ha più ovviamente anche le nonne o il nonno si ricorderà delle, delle loro mamme ma anche dei loro eh, papà quindi andranno a compilare il tutto oppure comunque i nonni si divertiranno a compilare il tutto con i loro nipoti lo trovo un regalo davvero bello interessante poi divertente e, e non solo questa versione dell'albero familiare ma ci sono anche altri due libri Altri due libri che troviamo è quello dedicato soltanto alla nonna o solo al nonno, quindi se dobbiamo fare un regalo comunque specifico per una particolare eh, persona, appunto la nonna e il nonno, oppure un altro che è quello come cresco, quindi va a raccontare tutta la storia del bambino. l'azienda Familium, vi lascio il tag qui sotto che potete andare a vedere la sua pagina, comunque a visitare i prezzi, spedizione e tutto. Ha questa... Questo segna libro è davvero fantastico, eh, veramente ve lo consiglio. Grazie ancora.